Io sono Andrea Ragazzi, ho 22 anni e sono coordinatore di Treviso per Civati, sostengo Civati perché credo che sia l'unico candidato che voglia veramente essere segretario del Partito Democratico, l'unico candidato che ha il coraggio di dire quelle cose che il partito non dice più da tempo, cose di sinistra.